ciao e benvenuti in un nuovo video allora come vi anticipato nel video precedente ed è abbiamo finito con i calendari dell'avvento perché ormai il periodo è finito chi voleva comprarlo l'ha acquistato se no non arriverebbe in tempo per quando dobbiamo aprirlo primo dicembre ma continuiamo con l'idea regalo perché un'idea regalo per natale da regalare da regalarsi ma anche per un compleanno per una festa per un presente perché no questa Un'idea che secondo me è molto carina, è una box di Zanando che mi è stata inviata dal brand che ringrazio. Allora, I'm All Yours è carina, fatta in questo modo. Il prezzo è di 49 euro, ma è scontabile, tenete d'occhio perché ci sens sconti: del 20-25, 30% e contiene i prodotti best sellers, secondo loro, dell'anno. Quindi è anche carina come idea. Eh, non solo per il Natale, ma il Capodanno, perché no? o anche da regalarsi, o se si vogliono questi palotti, io direi di andarla a questo punto ad aprire perché ancora è chiusa e iniziamo a vedere che cosa contiene vedete che è ancora chiusa, ok? ok, vedo così che è una bella box ricca iniziamo a vedere che cosa può contenere intanto star skin, buon brand per quanto riguarda le maschere, questi sono dei calzini esfolianti, quelli de, per i piedi, quelli che in teoria dopo un po' di tempo fanno la pellicina che sfoglia. li provo perché io utilizzo ed è sempre degli altri con cui mi trovo bene, ma perché no proviamo anche questi, ok, ci sta quanto tempo devono stare in posa? 60-90 minuti. Li provo e vi faccio sapere. Metto nella mia box. C'è un po' di tutto, non so se c'è una particolarità o se... Sono indecisa. Tantissimi prodotti. Parto da sinistra e vado a destra. Ok. Coco Dave, Lacca like Virgin, super music, eh, maschera per capelli super nutriente allora coca leve ultimamente mi piacciono i prodotti quindi questa la provo più che volentieri eccola qua la quantità è un 60 ml è chiusa e comunque ha la sua confezione eccola qui una maschera per i capelli con cocco e fico è super nutriente ok cosa c'è qua dentro? Uh, ah ok in booklet dove spiega tutto sì, Ok, e con dentro mi piace molto lo scrub ma anche lo shampoo mi è piaciuto quindi mm, sono contenta di poter trovare un altro prodotto mi ha detto da sinistra a destra ok poi Ressurression Girl idrat maschera idratante da da, da quantità 20 ml, una maschera idratante, penso, per viso. Ok. Non sento il profumo. Ok. Con la mia pelle mista preferisco polotti magari opacizzanti o purificanti, ma comunque un idratante per l'inverno ci può stare. E poi, Pai, è un ottimo marchio. Continuiamo in questo modo. Scandinavisk Higgy Danish Scente il candore? Oh, una candela da 65 grammi e svedese, questo qua che è Higgy. Andiamo ad aprirla assolutamente. Bugi perfume? lo dici il profumo? No, andiamo ad aprirla vediamo: Ok no ma è bellissima ma guardate è proprio fatta così con il tappo in legno mi ricordano molto quelle di Ave May buona sa di pulito sa di pulito ecco finita quella che ho qui direi che questa la metto subito su perché mi piace sa proprio di pulito la rimetto dentro solo perché non si vada a rompere ottimo poi le candela in inverno allora poi abbiamo Aveda nutri Nutriprenis, light moisture e idratazione leggera, maschera trattante, idratazione leggera da 25 ml, ecco qui, ed è, ci piace, una maschera leggera che può essere anche un balsamo a veda, a veda e a veda. Quindi abbiamo il prodotto per i capelli ed è della Cocon Dave, più nutriente, e questo che può essere per tutti gli usi. Cos'è questo? Ah, il foglietto che contiene tutto e indica anche gli ingredienti quindi è importante anche questo andiamo qui apricot faccia il pacci a ah, patch per il viso con acido neuronico per la riduzione delle rughe della fronte no vabbè cioè scusate ah sì sì proprio una confezione con tanti patch dentro fatti in questo modo ed eh, si applicano un'ora da un'ora a tutta la notte no. geniale geniale Sopr soprattutto se molle le rughe in questa zona oppure tutta la parte perché qui fa vedere che si può applicare anche in tutta la zona no, vabbè, geniale io questi li provo assolutamente e vi dico cioè, se sono validi miei miei andiamo avanti. Qui troviamo un pennello della Prime Vegan Pro, L Luria. L Luvia, vediamo se dice qualcosa. Star skin Luvia Luvia Cosmetics ok, è un pennello dice da blush fare tutti gli utilizzi, molto morbido mi è stato qualcosa di simile secondo me tempo fa, me lo ricordo effettivamente questo da blush e da terra o oh, bronzing come si dice è molto morbido, mm, sintetico mi piace, lo proverò aspettate la plastica qui, sto facendo la differenziata intanto che faccio il video ultimi tre prodotti, sempre la sinistra a destra, allora uh, Urban Decay Unighter Long lasting makeup setting spray. Questo è un travel size da 15 ml e il e le setting spray ci servono sempre. Fatto così. Fantastico. E sapete che non l'ho provato, ho provato il primer, ma questo no, quindi super felice di poterlo provare, assolutamente ottimo prodotto. il getto è bello vaporizzato oltretutto adesso spero che non abbia alcol perché sennò con le candele facciamo però mi piace mi piace ed è, trovo che sia un prodotto molto valido ultimi due Isadora che non ho eh, sentito ma non conosco Hide Impact Lift and Curl Mascara Mascara è ed è incurvante 10 secondi cosa vuol dire? beh andiamo a vederlo ok l'applicatore è fatto così il colore è bello nero anche se non si dovrebbe testare un mascara sulla mano ma per vedere il colore che mi sembra bello nero e dovrebbe andare ad incurvare in 10 secondi beh io sapete benissimo che testo continuamente la mascara e quindi li proviamo. E abbiamo l'ultimo prodotto, dopodiché la box è completamente vuota. E l'ultimo, così occhio, mi sembra un full size della Up Circle, una crema viso eh, idratante da 60 ml up circle, sì crema viso ed è illuminante, ok cruelty free vi ho già detto la quantità credo 60 ml a questo punto andiamo ad aprirla uh, bello è in vetro ma che bello con il tappo in metallo è fatta così quindi senza pellicola molto, mi piace, mi piace, nutriente ma non, non eccessiva, Oh, e ha un profumo fantastico, non capisco se dice cosa c'è dentro ah, plastic free, plastic free, ora ha ragione mi piace, mi piace molto e sono davvero curiosa eh, curiosa, contenta di tutta questa box perché ci sono tutti i prodotti che ho apprezzato davvero tanto. Ma a questo punto, che profumo, fantastico, questa la metto via delicatamente ed eccoci qui, la box a questo punto è finita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se come idea... Per un regalo, oppure per un'idea regalo natale, oppure da auto-arriverarsi quando ed è magari con gli sconti anche perché è un periodo che ci sono tantissimi sconti. Tipo, piacere. Quali di questi calotti vi incuriosiscono? Ho trovato che sono del travel sites formato vendita, quindi, già cosa molto apprezzata. E niente, come sempre, spero è stata utile. Avevi dato qualche idea in più ed è, è tutto per compagnia, ovviamente. E vi do appuntamento al prossimo video come sempre altri del regalo alla prossima ciao